Allo stesso tempo, però, delle novità ci sono. Nel senso che è evidente che la quantità a un certo punto si trasforma in qualità, è evidente che a un certo punto il livello di automazione di tecnologia a il capitale può arrivare intensifica sempre di più le stesse contraddizioni e allo stesso tempo le fa arrivare a livelli inimmaginabili. C'è uno slogan che io tra l'altro, proprio venendo qua in inglese. Eh, o socialismo utopia o capitalismo distopia, che vuol dire sostanzialmente o il socialismo o potenzialmente una società di controllo barbarico-devastante senza appunto esagerare, perché il capitale gioca anche molto a esagerare questa discussione sull'industria 4.0 per spaventare il lavoratore e fargli pensare che non esisterà più il lavoro salariato da qua a un tot, no? milioni di posti di lavoro persi, è un po', più, è un po diversa la questione, qua magari ci arriviamo, però è vero che dal punto di vista delle tecnologie che hanno in questo momento possono arrivare a livelli di controllo e di asservimento che sono barbarici e devastanti. Si va dai microchip nelle scarpe, mh, per controllare dove sei, fino ai microchip sottopedio. in alcune aziende svedese già li hanno introdotti, eh, perché così puoi per prendere il caffè senza passare la macchinetta... Eh, cioè, cioè, non è quello il problema, insomma. Eh, fino ai caschi che rilevano i livelli di stress del lavoratore per massimizzare la turnazione. E siamo soltanto all'inizio, eh, nel senso che... Eh, la frontiera a cui stanno pensando sono dagli esoscheletri fino alla possibilità di implementare la vista. È chiaro che questo livello di tecnologia non può essere lasciato in mano a capitale. Cioè, questo livello di tecnologia per noi è, deve essere ancora di più uno stimolo a ragionare seriamente su come superare la società. Perché questo livello di tecnologia, che astrattamente, non ha nulla di negativo. E che può porre le basi per liberare il lavoro umano dalla fatica per ridurre l'orario di parità di salario e per far sì che appunto ci sia uno che la notte deve, deve stare lì a produrre semiassi e per arrivare a un livello di automazione di tutto ciò che è fatica nel capitalismo rischia di trasformarsi in un, in un libro e dirò di più noi non accusiamo il capitalismo di introdurre troppa tecnologia eh, perché ci mettiamo sulla difensiva in verità il capitalismo non può introdurre livelli eccessivi di tecnologia. Non è mai stato così e non sarà mai così. Ogni innovazione tecnologica che potenzialmente poteva essere introdotta nel capitale da molto tempo la devono rallentare e la introducono in maniera non lineare. Per esempio dietro tutta questa discussione sulla 4.0 c'è in realtà il fatto che dopo la crisi del 2008, per cercare di aggirare il problema della sovrapproduzione che hanno in tutta una serie di settori, hanno lanciato in maniera irrazionale una serie di start-up tecnologiche per aprire nuovi capitali, nuovi mercati e quindi ovviamente noi lo sappiamo che uno dei modi per aggirare la sovrapproduzione dal punto di vista del capitalismo è aumentare la produzione di mezzi di produzione, <coughs> perché quello ovviamente ti fa sì che sono le aziende che commerciano tra di sé e quindi la sovrapproduzione momentaneamente viene meno. E quindi hanno iniziato a ideare una serie, un mercato per le aziende per massimizzare la produzione delle aziende, il che produrrà ancora più sovrapproduzione, perché in ultima analisi quello che faranno è produrre ancora mezzi di produzione che producono ancora di più con meno persone. Questa, questa discussione sull'industria 4.0 è una loro risposta alla caduta tendenziale del saggio di profitto dopo la crisi del 2008, ma a loro volta creeranno ancora più caduta tendenziale del saggio di profitto, perché? Perché una delle contraddizioni che spiegava Marx è che, ad esempio, se tu aumenti la tecnologia, aumenti la produttività, aumenti la produzione, produci più valori di scambio. Scusate, produce più valore d'uso, ma con meno valore di, di scambio. Mi spiego, se io riesco a produrre un'automobile in un minuto invece che in dieci minuti, produrrò più automobili, ma quell'automobile avrà meno valore di scambio. Quindi per raggiungere il livello di profitti che facevo prima, dovrò aumentare lo smercio di automobili, il che però si scontra a un certo punto con, il, con la... Con, con, con i limiti della, della solitabilità del mercato, della possibilità di vendere quegli automobili. Tutta la discussione che per esempio loro hanno in questo momento nel settore automobilistico sull'elettrico, la guida intelligente, eccetera, non è perché hanno una voglia matta di far girare le macchine da soli, ma perché di fronte alla sovrapproduzione devastante che diciamo, c'è nel mercato dell'auto, stanno cercando in tutti i modi di sviluppare l'elettrico e la guida intelligente per vendere 50 milioni di veicoli nuovi che altrimenti non riuscirebbero a vendere. Peccato che dal punto di vista del, del, del, del lavoro di chi quei veicoli li guida, dei rifiuti, perché tu così improvvisamente riduci a rifiuti un parco automobilistico che potrebbe essere invece deconvertito. E dal punto di vista dello sviluppo della società umana, produrre 50 milioni di veicoli in più non è una priorità. È comunque inquinamento, è comunque energia che tu vai a, a, a, a sprecare in maniera assolutamente eh, irrazionale. E dicevo, non è che con l'introduzione di queste tecnologie andiamo verso un mondo dove il lavoro salariato viene meno, anzi il lavoro salariato va a svilupparsi ancora di più, perché uno dei primi effetti lo spiegava già Matteo di queste tecnologie è che alcune aziende le applicano, gli altri settori dove non riescono a applicare queste aziende o nella piccola industria o nei paesi arretrati, come reagiscono all'introduzione di queste tecnologie? Non è che il bambino che fa palloni in Pakistan verrà sostituito dai robot che faranno i palloni in Pakistan, semplicemente dovrà ancora di più intensificare lo sfruttamento della mano in Pakistan per fare il, il, il pallone manualmente per star dietro alla linea automatizzata degli altri paesi. Questo è il capitalismo. Non è vero che introdurranno la tecnologia ovunque. Alcuni punti di eccellenza, di introduzione di queste tecnologie che faranno eh, da contrattare ad altri settori, dove addirittura dovrà essere intensificato lo, studio, lo sfruttamento della manovra. In Italia parlo di industria 4.0, la verità è che in questo momento cioè, ci sono sgravi fiscali a pioggia, dal punto di vista dello Stato, per praticamente qualsiasi forma di tecnologia. Perché 4.0 in realtà è dovrebbe essere l'innovazione della la connettività nel, delle aziende, cioè il fatto che tutto viene messo in connessione per appunto fare il just in time, cioè per far sì che appena tu vai dal concessionario ad ordinare l'auto, improvvisamente l'algoritmo elabora e eh, trasmette a tutte le linee eh, che va prodotta quell'auto con, con quelle caratteristiche. Questo dovrebbe essere il 4.0. In realtà in questo momento in Italia c'è un, uno strego fiscale a pioggia, verso una serie di aziende, di cui non si sa nulla, per, per innovare qualsiasi cosa e per introdurre tra l'altro tecnologia che esiste già da, già da anni. Però anche qua c'è un limite, perché mentre in astratto l'umanità potrebbe applicare la tecnologia in base effettivamente alle proprie conoscenze, il capitale applica la tecnologia se c'è profittabilità, cioè se quella tecnologia effettivamente può essere trasformata in profitto. E la verità è che negli ultimi anni abbiamo avuto momenti in cui veniva introdotta la tecnologia e momenti in cui si ritornava indietro. Eh, Nell'azienda in cui lavoro, per esempio, narrano: perché non no. lavori da, da tutti quegli anni, che negli anni '90, quando il mercato dell'auto era in piena espansione e per esempio le Punto si vendevano come fossero noccioline, c'erano già le linee automatizzate. C'erano due operai, uno all'inizio della linea, uno alla fine, uno metteva i pezzi da, da assemblare e l'altro li scaricava assemblati alla fine della linea. Quando sono entrato io, di queste mie automatiche ne era rimasta una sola e si era passate delle linee semi automatiche molto più piccole perché? Perché, per esempio, quando sono entrato, la linea in cui sono stato messo a lavorare produceva 200 pezzi per la Maserati. Capite benissimo che se devo produrre 200 pezzi per la Maserati, non ho bisogno di un robot di un'alta automazione perché devo produrre un lotto molto piccolo. Eh, adesso stanno di nuovo automatizzando ma soltanto sulle linee che producono migliaia di pezzi, dove c'è una richiesta, cioè le linee per esempio per i veicoli commerciali. Automatizzano, è una cosa interessante è che automatizzano rendendo automatico ed è qua la 4.0 il controllo finale, che di solito viene fatto dall'operaio, invece adesso viene fatto da una macchina. Chi è che progetta questa macchina? Degli studenti o dei ricercatori o dei dottorandi gratuitamente e lì si arriva al scuola lavoro, all'autonomia universitaria eccetera che per fare curriculum vengono a fare progetti eh, di, di, di, di industria 4.0 naturalmente con i soldi della regione eccetera e qua si arriva a un altro punto interessante il primo effetto della 4.0 nelle grosse aziende è paradossalmente di impiegatizzare l'operaio e loro su questo investono molto in termini di eh, propaganda nella testa del lavoratore ci cioè, hanno tolto le divise gluce, hanno messo le divise grigie perché non sei più un vecchio operaiaccio che lavora col, col grasso eh, non sei più un, prima ero un operaio, poi sei diventato un operatore una semiconduttore quindi sei qualcosa di diverso vesti come un impiegato ti si dà del lei ti si porta ogni tanto nelle riunioni insieme a tutti gli altri capi per far vedere che sei qualcosa di più non fai più fatica fisica perché prima sollevavi un pezzo da, da 16 kg, invece adesso te lo viene a prendere il robot e all'inizio questo ha un effetto. Poi però che cosa succede? Succede che innanzitutto ti rendi conto che il tuo stress correlato quando lavori aumenta, perché appunto devi stare dietro a una complessità molto più grossa, devi stare dietro a problemi di software, elettromeccanici, eccetera, che richiederebbero una formazione molto più alta. Nei convegni ti dicono che questa formazione te la faranno, ma evidentemente la formazione non te la possono fare perché uno degli effetti dell'introduzione di questi macchinari è che evidentemente devi ancora di più andare ad ammortizzare questi macchinari e questi costi fissi risparmiando sulla forza lavoro e sulla sua formazione. Per cui inizio sembra che l'operaio venga impiegatizzato, ma a lungo andare viene operaizzato l'impiegato se mi passate questo termine perché, evidentemente a quel punto non puoi più permetterti di pagare un ricercatore, un ingegnere informatico, un robotista, come prima, perché diventa una mansione che deve essere base per far andare i macchinari, quindi lo devi pagare Per cui il, lo sfruttamento sempre maggiore di chi esce dall'università, eh, l'alternanza scuola-lavoro, il, il lavoro gratuito soprattutto per chi deve fare curriculum, anche se magari ha una laurea, vanno di pari passo con la 4 con la 4.0 l'introduzione della 4.0 e tutto quello che ne consegue ha degli effetti nel mitigare la lotta di classe eh, nel, nelle aziende sì e no all'inizio sì sarebbe sbagliato mitarlo perché comunque cosa succede succede che evidentemente queste aziende che introducono queste tecnologie, non è che perdono posti di lavoro, anzi li incrementano all'inizio, ovviamente li sottraggono alle aziende più piccole. E di fatto c'è una reinternalizzazione di una serie di funzioni che erano state esternalizzate nelle, in, nelle aziende più piccole, no? perché evidentemente poi è successo che tante aziende, soprattutto nell'Emiliano per esempio, lo raccontavano i compagni della Ducati, del... del, del, del in passato eh, esternalizzavano, nelle officine più piccole, dove c'era meno sindacalizzazione, forza lavoro che costava di meno, una serie di funzioni. Ora che possono fare fare il robot, le reinternalizzano. Quindi magari quello che tu hai è che l'azienda centrale va a aumentare i posti di lavoro e che l'indotto viene eh, devastato. Quando avviene questo, tu all'inizio... Come azienda, come padrone hai, hai un profitto maggiore e quindi ti puoi permettere addirittura in una prima fase maggiori concessioni ai lavoratori del tuo stabilimento. Ovviamente queste concessioni le fai a modo tuo, da padrone non è che gli dai più diritti, no, gli dai benefits, gli dai eh, ristorante aziendale un pochino più bello, gli dai la divisa un pochino più sgargiante, gli dai unilateralmente magari una, una tantum ogni.